Ciao amici e bentrovati in questo nuovo video, finalmente siamo per il weekend di Modena Pista totalmente nuova per noi e siamo tra i pochi del campionato, o forse quasi gli unici direi, a non aver mai provato questo tracciato si presenta bene da quello che è la vista, anche se un po' troppo piccolino. Mm, più di qualche volta guardando video vari l'ho assomigliato mm, ai cartodromi, soprattutto per i veloci cambi di direzione. Le dimensioni del tracciato di per sé molto ristrette, anche se la lunghezza alla fine risulta molto simile direi a tracciati come Magione o come Varano perché bene o male siamo lì sulle distanze prima di iniziare con il video però volevo ricordarvi di iscrivervi al canale cliccando qui in basso a destra perché dalle statistiche si vede che una gran percentuale delle persone che guardano i miei video non sono iscritte al canale quindi non vi costa nulla potete iscrivervi al canale cliccando in basso a destra nel pulsantino che appare nello schermo Scusate se sono un po' sporco ma ho fatto il tagliando alla macchina da poco, la smartina. Detto ciò possiamo quindi iniziare con le prove libere. Il primo turno di libere si è svolto al mattino alle 9, quindi pista sconosciuta. Meteo incerto fino alla sera prima, anzi faceva due gocce, poi toglieva, poi li rimetteva, vabbè. Tutto il caos possibile e immaginabile di questo mondo e quell'altro, quindi... Senza perderci poi troppo in chiacchiere andiamo direttamente nel video delle Libere 1 finite, direi benone perché non conoscendo la pista avendo ruotato la gomma nuova sono comunque riuscito a fare il secondo tempo che non è male adesso abbiamo tutto da capire perché ovviamente torno a ripetere non avendo provato l'altra volta non abbiamo riferimenti di setup da poter confrontare pressioni gomme magari durezze molle e quant'altro quindi dobbiamo scoprire le cose e provarle man mano non è detto che si andrà sempre a migliorare però abbiamo qualcosa da fare per le libere 2 e niente non ci resta che lavorare e poi tornare di nuovo in pista. Rieccoci qui dopo le libere 2 Non male visto che abbiamo fatto il primo tempo Abbiamo avuto un po' di sciagura Perché la macchina si va meglio ma ho smarrito una GoPro Vabbè però non fa niente dai Se ne può fare a meno Anche se mi dispiace però Mi dispiace più per la micro SD in realtà che avevo appena messo Era nuova quindi vabbè eh, Non fa niente dai eh, Non è il male peggiore Primo tempo con 1.8.89 89 la scorsa volta quando si è girato diciamo che i tempi più o meno erano questi poco più alti quindi siamo scesi tutti rispetto a quelli che sono stati i tempi del test del 25 aprile però c'è ancora tanto da capire ovviamente non possiamo stravolgere la macchina perché tra poco ci saranno le qualifiche quindi gli accorgimenti da fare saranno minimi si metteranno su le gomme che abbiamo utilizzato per la qualifica di Varano e vedremo che cosa riusciremo a fare. Solo terzo tempo in qualifica Che non è male Però considerando come erano andate Le libere 1 e libere 2 Ci aspettavamo qualcosa di più È cambiato qualcosa tra la gomma delle libere E la gomma delle qualifiche Ma non, non troppo Adesso avremo qualche, qualche altro accorgimento da fare Prima di gara 1 Che si terrà tra poche ore Abbiamo anche trovato un altro intoppo Che l'acceleratore praticamente Si stava allentando un po' la cordina E praticamente stavo avendo sempre meno margine di acceleratore Abbiamo risolto E niente Praticamente tra questo e qualche altro piccolo accorgimento da fare L'ottica pre-gara è ottima Detto ciò ragazzi Questo video finisce qui Se non siete ancora iscritti al canale Vi ricordo ancora una volta di farlo Cliccando in basso a destra E ci vediamo tra una settimana Per il video di gara 1 Ciao.